amiche cari amici qui dal vostro saint -Chan, su richiesta della nostra cara amica eh, amleta bloom e quindi il mio cellulare adesso mi ha eh, avvisato che saint Chan sta trasmettendo in live mancano quattro giorni alle elezioni nazionali del 2018 che sono il 4 febbraio il 4 marzo e il mio stesso cellulare mi avvisa me che sto facendo un live streaming cose da pazzi allora questo eh, questo video me l'ha richiesto la nostra amica dicevo di youtube amleta bloom perché mi ha detto mi ha detto come mai non hai fatto un video sulle elezioni eh, politiche e io gli ho detto eh, gli ho risposto nel commento ma guarda eh, che ho fatto ben due video perché lei mi aveva detto ti consiglio di sganciarti dall'argomento sulla chiusura dei canali in YouTube eh, e di fare eh, un video, cerco di apparire tutto in camera e eh, di fare un video eh, sulle elezioni eh, politiche. Quante porcheria di cavi di, di cose che ho di apparati qua, tutto, tutto quello che utilizzo, libri, tutto ci stanno sullo scrittorio. Devo fare ogni tanto ordine. Allora, io avevo già fatto due video, però per soddisfarla faccio quest'altro live in modo che non lo devo editare e eh, uscirà con eh, con facilità. Eh, 15 e 50 circa, se va bene l'orologio. Quindi, come dire, ci inoltriamo nel pomeriggio non ho il computer accesso quindi non ho il meteo mm, ma chi se ne frega fa freddo farà la stessa temperatura di ieri io non è che ho tanto interesse per questo sto con la giacotta con la giacca allora eh, vi esprimerò ogni tanto tergiverso le mie opinioni eh, su quello che si andrà a fare il 4 marzo le elezioni politiche perché la nostra amica amleta bloom così me lo ha richiesto poi saluto alessandro arcangeli ciao che mi segue anche in facebook e mi suggerisce temi eh, saluto molti che non riesco a ricordarmi perché non mi scrivo un foglietto. E poi perché non, non ho dietro il monitor del computer acceso voglio fare una corsa al volo e saluto renzo montagnani everything di instagram che mi segue sempre bene bando alle ciance che ancora nessuno mi ha spiegato che cosa significano eh, diciamo che io ho le idee molto chiare eh, circa chi votare Innanzitutto il mio sarà un voto di protesta perché ragazze e ragazzi che mi seguite, io ho visto che molti hanno meno di 35 anni. Dovete sapere che il vostro Santenchan eh, ormai, eh, oltre a aver navigato dal 2000 in internet e aver ascoltato comizi, conferenze, propagande di ogni tipo anche assistito a comizi conferenze propagande di ogni tipo eh, da quando era piccolo io sono nato il 26 gennaio 1969 a roma e ho vissuto vabbè fino ai due anni e mezzo in uno o due quartieri romani poi se ci siamo andati a trasferire a nella periferia di roma Ostia, Lido e Euro, nella località di Casal Palocco. Allora, io ne ho viste tante di cotte di crude anche quando ho iniziato a votare a 18 anni. Mia madre mi diceva perché non avanzi il Partito Comunista, eh, vota Democrazia Cristiana. Ebbene, la nostra era la tredicesima circoscrizione. Adesso non so perché è diventata la decima. O era il municipio tredicesimo circoscrizione decima io non mi ricordo o era il tredicesimo municipio il nostro decima circoscrizione ostia lido ostia antica casal paloco eur azza non so se EUR era inclusa infernetto a ciglia azza beh vinse vinse la democrazia cristiana la democrazia cristiana a livello nazionale di giulio andreotti poi in sicilia c'era salvo lima che ha fatto la fine che ha fatto perché avevano smesso il loro soldalizio però la cosa che mi stupì fu che eh, i democratici cristiani andarono a governare in una circoscrizione o in una municipalità del centro di roma credo la sesta o la terza perché era più importante per loro e da noi visto che hanno fatto lo, fecero lo scambio dei voti venne a governare un comunista cioè uno che aveva perso le eh, elezioni comunali questo era il criterio che si utilizzava voti di scambio no scambiare le poltrone tu vinci alla seconda o terza circoscrizione No, guarda, chissà che appoggio ti do in Parlamento, nel Senato, però tu o che appalti alle cooperative rosse. però tu mi dai quella circoscrizione che è più importante per me, per tutti. Lo è una circoscrizione o un municipio centrale. E tu eh, ti vieni a Casal palocco Ostia, Lido, Ferneto, Alza e così è stato. Quindi, se magari. Eh, Diceva il Partito Comunista nella mia circoscrizione o nel mio municipio lo stesso si sarebbe fatto quello scambio perché il Partito Comunista avrebbe avuto forza contrattuale come per dire: No, io la sesta o la ottava circoscrizione no, voglio la seconda perché la prima è quella eh, proprio del Campidoglio quindi ci, ci siamo sempre trovati durante il pentapartito che è durato fino al 92 in una repubblica eh, di scambi e questi scambi di ruoli pubblici si chiama simonismo la compravendita di titoli ed incarichi pubblici e privati il, il nostro paese è un paese eh, partitocratico in conseguenza nipotistico gerontocratico perché rimangono sempre gli stessi politici al governo eh, oligarchico perché governato dai ricchi solo i ricchi fanno politica e fanno carriera come sindacalisti e tutti gli altri eh, eh, gerontocratico Nepotistico simoniaco perché si vendono gli incarichi pubblici poi noi andiamo a votare il 4 marzo per chi ci mette la faccia e per chi deve vincere le elezioni perché eh, la gente lo vota ma quanti amministratori pubblici e privati quante persone stanno nell'ombra dietro le quinte a fare politica nella camera eh, dei deputati nel senato eh, nella camera dei parlamentari quanti tirapiedi ci sono? Quante coalizioni interne che votano due o tre persone e sono formate da tre o quattro persone che prendono miliardi? Infatti, ridurre la dieta dei parlamentari, deputati e senatori è il minimo perché ci sono delle commissioni interne, a volte eccessive in eccessivo numero. E quindi è una lotta contro i fantasmi una caccia alle streghe quella di ridurre i costi della politica italiana perché non facciamo come in svizzera dove guadagnano molto di meno e non hanno pensioni onorifiche dopo aver lavorato solo due anni o un anno o sei mesi già hanno una pensione in vita e ci sono molte persone che arrivano a, a prendere a recepire più di mezzo milione di euro al mese fra i vari incarichi che accumulano e nessuno li vota tanto amministratori dirigenti pubblici come privati che fanno parte dell'entourage eh, tanto per darvi un esempio la benzina più cara del mondo è in italia ma è, è più cara perché il 50 per cento sono tasse che si chiamano accise o imposte sulla benzina lo sapevate che fra le accise paghiamo anche il risarcimento agli orfani e alle vedove della prima guerra mondiale. Eh, paghiamo autostrade che in pratica non solo con il pedaggio ma anche con le cisse della benzina che si sono finite di costruire già da, dall'epoca di Benito Mussolini. Poi paghiamo eh, anche ospedali, paghiamo di tutto nella benzina il terremoto del Belice, il terremoto eh, dell'irpinia che non si è mai fatto nulla in più di 30 anni ed è costato miliardi e miliardi e miliardi e ultimamente eh, io ho fatto un video nel quale dico il terremoto c'è eh, ha continuato a costare dell'irpinia altri 6 miliardi di euro cioè più di eh, 12 mila miliardi delle vecchie lire per nulla perché molte volte preparano progetti, eh, preparano questo, preparano l'altro, gli evitano i costi. In 30 anni eh, si sono spesi eh, de decine di migliaia, di miliardi di vecchie lire in parte eh, erogati dalle accise sulle benzine, perché paghiamo tasse su tutto. Ci manca solo che nelle benzine noi pagassimo i danni delle tre guerre puniche, le spese di fatto in italia non siamo tassati siamo tar tassati tu guadagni uno stipendio guadagni una ti pagano una pensione un risarcimento di invalidità eccetera soprattutto se non sei un libero professionale che ti paghino in contanti ti mettono l'iva quindi ti paghi le tasse sullo stipendio non ti salvi in busta paga già ti detragono eh, le tasse per tutto poi vai a fare la spesa e ti fanno pagare le tasse l'iva che l'imposta al valore aggiunto iva la dovrebbe pagare chi il valore aggiunto cioè il guadagno lo fa se io compro del dentifricio lo compro per lavarmi i denti non c'è del valore aggiunto su quello che compro, e poi non riuscirei mai a venderlo più caro di quello che lo vende il supermercato. Allora io pago le tasse che dovrebbe pagare il supermercato perché pago io l'IVA nello scontrino. No, e poi eh, è una cosa da pazzi perché tu metti soldi in banca e paghi le tasse per avere i risparmi in banca, se non ti mangi tutto lo stipendio perché non arrivi a fine mese e c'hai un gruzzoletto di denaro in banca, paghi le tasse pure sui risparmi, quindi magari eh, a contropelo riesci ad avere eh, l'1 o il 2% di guadagno quando l'inflazione è più cara, ma paghi le tasse. Poi c'è uno scalone fiscale per cui se improvvisamente c'è un aumento di stipendio di 100 euro passi a avere da 1000 euro a 1100 bene entri nella categoria dei 1500 euro per cui ti fanno una detrazione tale che ti ritrovi in tasca con 950 o 800 euro invece di averne 980, eh, magari fino ai 1000 euro si paga il 10% di tasse di, di, di, sullo stipendio se ti fanno 200 euro di aumento, eh, invece del 10% di tasse, paghi il 15%, quindi voglio dire un aumento bestiale. Eppure ci sono milionari in Italia che continuano a pagare nonostante guadagnino sempre di più, più o meno percentuali uguali. Non gli aumenta del 5-10%, magari gli aumenta quello che devono pagare dell'1, 2-3%. o 3%. Poi vinci soldi alla lotteria la lotteria l'hai comprata col denaro del tuo stipendio che hanno tassato eh, estraendolo eh, dal conto corrente bancario che hanno tassato quindi hanno tassato i tuoi soldi due volte vai alla ricevitoria eh, delle, dove compri il coupon della lotteria nazionale sperando di vincere qualche milione di euro paghi le tasse anche sul costo del biglietto della lotteria poi se vinci magari 20 miliardi di euro 20 milioni 200 milioni primo ti dicono che non hanno tutti i soldi allora c'hai due opzioni oggigiorno o ti danno il 50 o meno quando non è vero che non hanno soldi perché loro danno solo la decima parte o l'1% di quello che Raccolgono e ne raccolgono tanti di miliardi oppure ti dicono che ti daranno un 10 per cento subito e poi una mensilità. Comunque su tutto quello che ti pagano ti fanno pagare le tasse. Quindi tu i soldi sulla lotteria che vinci o se non vinci le paghi due o tre volte: stipendio, conto corrente bancario se li prelievi dalla banca perché molti oggigiorno non hanno più un conto corrente bancario ritirano i soldi dallo sportello e gli dura gli dura 28 25 giorni e poi paghi le tasse pure sul biglietto quindi se non vinci paghi le tasse tre volte nell'ipotetica eh, evenienza di vincita paghi anche le tasse sulla vincita che è ingiusto già hai pagato tante tasse perché ti fanno pagare pure le tasse sulla vincita quindi questo vale anche per i vestiti tu paghi le tasse sullo stipendio sul conto corrente bancario paghi con la eh, carta di credito o con gli assegni paghi gli interessi che sono tasse pure su quello perché paghi le tasse pure sugli interessi la banca ti fa pagare tasse sugli interessi ed interessi sulle tasse ma nel negozio ti scaricano il valore aggiunto che produce il negozio, cioè il negozio compra un maglione a 100 euro, te lo rivende a 1000 e eh, c'è guadagno. Ma il 40 per cento, o il 20 per cento, o il 30 per cento di guadagno che deve pagare l'IVA imposto al valore aggiunto, o anche se compri un libro, eh, lo paghi tu. Infatti, tu compri prodotti, compri libri e dice IVA inclusa. Iva inclusa nel prezzo, ma non dovrebbe essere così. L'Iva la dovrebbe pagare chi vende i libri, chi vende i prodotti, chi presta i servizi. Io, se prendo il taxi, ecco, non rivendo quel servizio. Non è che affitto il taxi e porto in giro la gente. Io usufruisco di un servizio. Chi mi porta in giro col taxi deve pagare il valore aggiunto imposta al valore aggiunto non io nessuno dei politici parla di queste cose quindi già vedete come stiamo messi noi qua in italia in svizzera e nel resto del mondo si pagano sempre meno tasse e sempre più basse gli elettrodomestici e i prodotti elettronici non sono più un prodotto di prima necessità un bene di lusso eh, voglio dire si Vede che questo tema mi sta a cuore perché mi impapero, mi incasino, <ride> perdo la flemme in, in Svizzera. In altri paesi, non sono più un genere di lusso: i prodotti elettronici, gli elettrodomestici e tante altre cose ancora sono un prodotto di prima necessità. Quindi si paga meno del 20%, forse il 12% di tasse. In Italia, ancora, gli elettrodomestici. e è... I prodotti elettronici sono un prodotto di lusso, almeno fiscalmente parlando. Comunque il problema dell'Italia, come ha detto Piero Angela, è che tutti, tutti, tutti propongono una migliore distribuzione della ricchezza, che in linea di principio è una cosa buona e giusta. È un po' come se il nostro paese va incontro a... A una socialdemocrazia senza marxismo, perché incluso la sinistra ormai non è comunista accetto eccetto rare frange di ultrasinistra De, alcuni partiti comunisti che prenderanno raccoglieranno pochi voti ma il problema non è soltanto la ridistribuzione della ricchezza pagando meno tasse pagando meno iva ma come produrre questa ricchezza andando alle fonti perché bisogna patentare di più quindi foraggiare la ricerca scientifica foraggiare le università pagare le scuole e purtroppo abbiamo trascurato l'insegnamento scolastico l'insegnamento universitario eh, la finanziazione di poli industriali con partecipazione statale è stata un fracasso le industrie italiane sono meno freghiste eh, la fiat si è fatta finanziare a fondo perdere dallo stato per decenni e poi si sono trasferiti all'estero chiudendo molte fabbriche in italia idem olivetti che si è fatta scappare l'opportunità di produrre personal computer che erano competitivi con l'ibm con l'IBE ibm ecco e per quello che non abbiamo cellulari italiani autenticamente italiani e computers italiani perché certo presidente della olivetti di cui non faccio il nome ma è andato in svizzera e ha venduto il comparto informatico all'IBM di ivrea e si è tenuto le macchine da scrivere bell'ingegno quando tutti vedevano che il futuro erano i personal computer ancora non c'erano i cellulari ma i personal computer si sì, lui che fa vende l'intero comparto informatico, anche delle database che una volta funzionavano con delle delle grandi bobine di nastro, lo ha venduto all'IBM. E quindi ha rovinato l'IBM, non ha rovinato l'IBM, ha rovinato la Olivetti, questo industriale che è andato in Svizzera. Perché sembra che lo ha fatto apposta, che forse gli hanno dato del denaro per farlo, non si sa. Però l Olivetti da quel momento ha cessato di essere così importante in Europa e nel mondo dopo che aveva lanciato il suo esitoso Modello 21, mi sembra. La prima macchina da scrivere meccanica più economica, più efficiente ed efficace del mondo stavano facendo computers e soprattutto computers a livello industriale sistemi di informatici di informatizzazione di aziende tutto il resto cavi eccetera e gliel'hanno ceduto all'ibm quindi come dire tutto questo l'atteggiamento non è solo dei politici ma degli amministratori eh, industriali dei manager eh, della dirigenza pubblica e privata è tutto un fracasso tutto un minifreghismo vediamo quanto tempo sto in onda da 3 23 minuti allora cara amleta bloom amica di youtube e care amiche ed amici e eh, da molto tempo che non si vota perché non so che cosa è successo che aveva vinto letta non so se le, si sono votati fra di loro o l'ha votato la gente mi sembra che lo hanno scelto tra di loro come governo interino e con quel che il pazzo che ha sparato fuori dal palazzo durante l'investitura di letta a un carabiniere se ne sono dette tante io ho fatto un video Cian fa merenda mangiando torta di mele e bevendo bicchiere eh, di latte o di acqua a libera scelta che guardavo proprio quello nel telegiornale che riportavano la notizia del pazzo che sparò al carabiniere durante l'investitura di letta presidente del consiglio eh, dei ministri però eh, voglio dire eh, poi gli successe matteo renzi non so come un un golpe bianco interno al palazzo perché nessuno lo ha votato a, a matteo renzi poi è arrivato sono arrivati altri e quindi queste sono le prime elezioni che la gente fa e tutti mi chiedono un consiglio anche in privato anche in instagram e io non ho molti consigli da dare a parte il fatto che io consiglio tutti quanti voi a votare eh, in modo diverso in modo da mettere in crisi eh, il potere però di votare perché se tu non voti ti votano se tu non voti riempiranno la tua scheda altri quindi se c'è molta persenza elettorale i cittadini si devono assumere la loro responsabilità è inutile lamentarsi questo non mi piace quello non mi piace adesso governa uno che non mi piace ma tu hai votato no allora non ti lamentare tu vota quelli che ti sembrano meno peggio e poi magari ti lamenti di aver votato uno cattivo ma se tu non vai a votare che ti lamenti a fare se tu non voti accetti qualunque cosa succeda allora io vi raccomando di votare perché innanzitutto è un vostro diritto oltre che dovere se no vi votano loro vi mettono il voto loro e, e poi vi raccomando eh, di votare tre partiti diversi per non dare troppo potere a uno di guardare quello che propongono perché a volte i candidati propongono cose diverse alle comunali a roma di votare per un partito alla camera del senato di votare per un altro partito e alla camera dei deputati di votare per un altro partito ancora e poi un altro consiglio per mettere in crisi i partiti che votate per rimetterli in discussione non votate come fanno i pigli, non votate come chi vuole la pappa pronta non votate accettando le suggerenze dello stesso partito che ha interessi in merito mettendo fra i nomi consigliati i primi due oppure non mettendo nulla fra le preferenze che di solito sono i primi eh, sono due nomi da mettere, due cognomi da mettere se metti nome e cognome magari è troppo largo non da mettere due cognomi eh, io che farò metterò eh, gli ultimi due eh, cognomi che leggo nella lista che voto non solo l'ultimo lo metto fra eh, per primo, il penultimo lo metto per ultimo, in modo che vabbè tutti voteranno i primi due cognomi, li metteranno fra i raccomandati del partito che votano. Quindi ci sono probab probabilità scarse che vincano gli ultimi della lista. Però fate così votate per il partito che scegliete voi magari un partito piccolo che vi dia fiducia perché non si alleerà con pd e pdl che hanno finta di eh, hanno fatto finta di litigare tra di loro per più di vent'anni a porta a porta nei programmi televisivi come si strillavano e sputanavano. e adesso forse faranno un'alleanza insieme per combattere dicono loro il populismo dei grillini di forza nuova e di casa pound allora votate per il partito che volete magari uno piccolino alle comunali alle, a, a, alle elezioni nazionali per la camera eh, politiche per la camera per il de, de, camera dei deputati e, e del senato no votate quel partito e poi il l'ultimo della lista lo mettete per primo il cognome no di quelli che eh, voi volete, come politico, e il penultimo cognome lo, lo mettete come ultimo in questo modo. Fate una it sul partito no come si deve fare sul cerchio che c'ha il simbolo del partito e poi come potete vedere se la lista c'ha più di 8 o 10 candidati voi mettete ah no ho fatto male scusate avevo messo 6 no voi mettete il cerchio la, la, la croce o un altro meglio la croce per annullare bene no perché se si fa uno scarabocchio mettete la croce con penna nera che è indelebile o con quella che vi danno al seggio su eh, se vi danno la matita dovete farlo con la matita eh, tanto non si può cancellare senza che rimanga traccia quindi fidatevi fatelo con la matita se vi danno la matita eh, fate una croce sul cerchio del partito che scegliete magari uno che non sia lei con eh, centrodestra o centrosinistra e poi fra i nomi raccomandati da quel partito se per esempio ce ne sono 8 o 10 mettete come primo l'ottavo o il decimo e come secondo il settimo se ce ne sono otto se ce ne sono eh, come più delle volte succede 4 eh, o 3. se come spesso succede ce ne sono quattro o tre di nomi raccomandati della lista mettete il quarto primo il terzo dopo non mettete uno e due non mettete i primi due cognomi e mettete gli ultimi però in ordine inverso cioè se ci sono quattro nomi nella lista mettete il quarto come primo e il eh, terzo come secondo capito in modo che l'ultimo ci abbia più probabilità di essere letto dream man eh, ciao perché porti la croce la croce nera eh, rifami una una domanda eh, non no, no, mi è sfuggita dal, dal cellulare eh, purtroppo eh, sto col cellulare e non, non riesco a leggere perché porti la croce sulla giacca la croce di Ah, non sapevo che fosse la croce di Nerone. Quali dici eh, questa? Questo è il simbolo della, della pace, ma è anche una runa. Eh, una runa che venne impiegata nei, nei cimiteri tedeschi, però in forma così. Nei cimiteri, mi sembra non so. È la runa della pace che certo nero su argento argento su nero richiama più le uniformi tedesche eh, bella osservazione e sei riuscito a osservarla a così larga distanza eh, e quindi io vi propongo questo eh, caro dream man e eh, poi magari riguardati il video perché fra poco mi si sta surriscaldando il cellulare e ho già finito quello che dovevo dire però eh, come mi ha chiesto amleta bloom caro dream man eh, faccio questo video sulle elezioni che si terranno tra quattro giorni speriamo che le cose cambino sarà una fortuna votare questa volta chi lo sa sta nelle nostre mani mi raccomando dream man mi raccomando all'emleta bloom bisogna andare a votare perché se non vai a votare ti votano loro ti mettono loro il voto. votate come ho spiegato qua pochi minuti fa eh, non lo ripeto perché l'ho spiegato molto esaustivamente e quindi e votate soprattutto differenziato nelle comunali votate un partito nella camera eh, dei deputati Votate un altro partito e nella camera del senato votatene un altro non date troppo potere a un partito perché altrimenti eh, veramente eh, saranno sempre gli stessi a governare come è successo negli ultimi vent'anni comunque andate a votare perché se eh, non ci sarà più del 50 dei voti non è che le elezioni non saranno valide ma non si potrà formare una coalizione di governo stabile poi o si andrà a nuove elezioni o come previsibilmente succederà perché è successo nel passato si andranno a due o quattro anni di governo tecnico poi la gente si lamenta che eh, che monti che, che monti che letta e che matteo renzi non sono stati eletti da nessuno per forza perché la coalizione di governo era instabile e si è dovuti andare a, a un governo tecnico che si sono votati tra di loro quindi andate in massa a votare se non volete un governo tecnico chi penso che vincerà non so se vinceranno quelli del movimento 5 stelle ma riusciranno perlomeno a essere una forza di opposizione solida quello che mi preoccupa è che se vincono il movimento 5 stelle dovranno allearsi per forza con casa pound e forza nuova che loro si presentavano sotto un'altra luce il movimento 5 stelle se vince il pd o se vince il pdl si dovranno alleare tra di loro perché vinceranno con il 40% dei voti. Per governare serve il 50% più uno. Comunque, eh, il problema è che tanto se si alleano partiti di sinistra e di centrodestra indipendenti con il eh, PDL ed il PD o tanto eh, se riescono a formare una coalizione di governo. I 5 stelle con i Casa pound e il fronte nazionale sarà una coalizione di governo instabile per cui alla fine si scioglierà comunque soprattutto se andrà a votare il 50 per cento delle persone o meno e quindi si andrà a un governo tecnico che non so chi sceglieranno a governare come primo ministro come presidente del consiglio dei ministri eh, tecnico secondo me se, eh, salvini e 5 stelle cassa pound movimento 5 stelle sembra essersi avvicinato a casa pound mi dice dream man c'è sulla rete un video dell'incontro tra grillo e leader di cassa pound e eh si sì, è tutto probabile probabilmente faranno come sempre un, un una coalizione 5 Stelle, Salvini, Casa Pound, Fronte Nazionale. E poi bisogna vedere se, se avranno un collante sufficiente come per andare avanti, caro Dream Man, oppure se liticheranno. Perché guarda che a fare cadere il primo governo Berlusconi, non so se nel 94, è stato proprio Umberto Bossi che ha dato del mafioso a Silvio Berlusconi e ha tolto il suo appoggio esterno perché voleva andare alle elezioni bossi e vincere eh, si è andati alle elezioni ma la lega ha preso meno voti e poi si è dovuta alleare internamente con il pdl perché aveva vinto eh, i democratici di sinistra prima che si chiamasse eh, pd e quindi grazie a bossi ha vinto la sinistra allora si sono alleati internamente alla Casa delle Libertà. E quindi non so questa volta se ci sarà uh, una coalizione fra Movimento 5 Stelle, Lega di Salvini perché ci sono 20.000 leghe sotto i mari, Casa Pound e Forza una, eh, Fronte Nazionale. Se eh, questo questa coalizione sarà in peritura oppure ci saranno degli scontri interni perché hanno interessi diametralmente opposti concordo sant'Enchan giusta riflessione il presunto governo di coalizione potrebbe cadere facilmente cadrà facilmente se non vanno molti italiani a votare perché con dei numeri alti dovrebbero cambiare le leggi esatto il porcello l'hanno cambiato la... le leggi elettorali sono uno schifo ma soprattutto se non vanno molti italiani a, a votare dei numeri bassi si possono fare delle coalizioni risicate poi si vince perché si ha uno o due deputati in più uno o due senatori in più eh, anche nei consigli amministrativi comunali uno o due rappresentanti in più poi succede come sempre che in italia si strappano la camicetta se ne mettono un'altra vanno da una coalizione o un'altra vanno da un partito o un altro e eh, si trova un partito che a governare per diritto perché ha ricevuto i voti, ma in minoranza perché i suoi rappresentanti in massa se ne vanno in altri partiti e in altre coalizioni, come è successo al PD, come è successo a Forza Italia, che andavano o quelli dell'UDC andavano in Forza Italia, quelli di Fini andavano da un'altra parte. Quindi la stessa coalizione di governo si ritrova eh, squilibrata perché nel suo interno ci sono. Delle, delle migrazioni trasversali da un partito a un altro e quindi delle dispute interne di governo di potere quindi se non si va a votare in massa dillo a tutti i dream man e dillo anche te amleta bloom se non si va a votare in massa eh, non ci saranno i numeri come per avere stabilità in una maggioranza di governo perché perché non si può avere eh, pensare che un un partito può vincere con il 50 e può governare vincendo con il 50 più uno dei voti ma una coalizione di governo di tre o quattro partiti non possono governare con il 50 più uno dei voti perché litigano eh, si sfalda la coalizione anche gli appoggi esterni e poi si va a un governo tecnico e ci si lamenta di nuovo di avere un altro presidente del consiglio dei ministri Tecnico, e poi anche un altro presidente della repubblica italiana che non ha votato un parlamento eletto e fate un po voi però se eh, il governo si farà comunque anche se vota il 30 per cento degli italiani il 20 per cento degli italiani il 10 per cento degli italiani ma è quello che vogliono loro che voi non andiate a votare perché perché ci sarà subito una crisi programmatica di governo e poi eh, loro mettono assieme alle banche ai dirigenti agli amministratori pubblici e privati quelli che vogliono loro quelli della casta se volete combattere la casta politica dovete votare non me ne fregarvene perché se votassero l'80 al 90 per cento degli italiani come succedeva negli anni 60 70 e eh, allora lì sì che devono rendere conto al voto degli italiani ma se gli italiani non votano, eh, a chi rendono conto del loro operato? I politici devono rendere conto delle loro azioni a chi li vota, ma se non li vota nessuno o li votano in pochi, loro fanno di nuovo un altro governo tecnico e si arrangiano tra di loro. Eh, capito, mi avesti? Eh, quindi io sono stato chiaro su molti temi. Adesso alle 16:31 e dopo 42 minuti. E mezzo ho detto tutto. Eh, penso di non annoiarvi troppo, adesso, vi dico le solite cose che vi dico: in chiusura, se questo video vi è piaciuto e lo considerate informativo, mancano quattro giorni a votare. Mi raccomando, condividete nel link in modo che aumentino le visualizzazioni del mio canale. A vostri a tutti i vostri contatti, amici, parenti, nelle reti sociali. Via Instagram, via Twitter, via eh, Telegram, eh, Facebook, Google Plus, eh, condividete questo video, soprattutto il link, ma anche fatelo vedere dal vostro dispositivo eh, in modo che tutti sappiano l'importanza di andare a votare, magari seguendo i suggerimenti che ho detto prima. Buon pomeriggio, Santenciano, un saluto. Un saluto Dream Man e mi raccomando, Dream Man. Io questo, questa sera, questa notte o domani metterò eh, nella i che troverai in alto a destra dei video suggeriti. Poi a fine video ci sono le cartelle dei video consigliati 4, uno in ogni angolo e io metterò i miei video più visti: tanto fra i video consigliati dal canale che ogni tanto si attiva una scritta orizzontale in alto con il titolo del video quindi fate clic sul sull'icono sull rotondo dalla i con la i dentro e ci saranno cinque video consigliati tra i più visti e guardatevi anche che sono gli stessi e poi a fine video ci saranno negli angoli nei quattro angoli quattro eh, previews di video miei più visti in modo da farmi raggiungere al più presto le 4000 ore di visualizzazioni all'anno per recuperare la monetizzazione del mio canale perché eh, io ne ho fatte appena 2600 ore di visualizzazione da gennaio di quest'anno quindi mi raccomando fate clic sui video consigliati qua in alto a destra e eh, sulle eh, anteprime dei video nei quattro angoli cardinali di questo rettangolo che state guardando. Il vostro Santenchan vi saluta. Se questo video vi è piaciuto, condividetelo. Mi raccomando, per quelli che eh, partecipano adesso, grazie dei due like e del like e delle due visualizzazioni. Eh, per tutti quelli che lo guardano dall'inizio, eh, beh, lo guarderete dall'inizio prima di arrivare a questo punto passeranno 45 minuti già sono passati tre minuti da quando volevo staccare stacco adesso passo e chiudo mi raccomando grazie di avermi seguito eh, buon pomeriggio a tutte e tutti buonanotte e il quattro eh, giorni il 4 marzo mi raccomando Andate a votare e votate con coscienza. Non vi voglio dire per chi votate, ma se potete votate differente, cioè per i partiti eh, più piccoli, come vi ho spiegato prima, gli ultimi della lista metteteli per primi, fra le preferenze, i cognomi e votate magari nel comune per i deputati e per i senatori, per i parlamentari, senatori, deputati, partiti diversi, non sempre lo stesso. Un saluto dal vostro sentencian, grazie di seguirmi e questo video lo dedico a amleta bloom che mi ha richiesto un altro video sulle elezioni politiche del 4 marzo 2018 ciao cara amica Amleta bloom ciao ciao alessandro arcangeli e ciao dream man ciao ciao